Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix e Marco007 Siamo tornati su Super Smash Bros Ultimate Allora Perché, siamo... perché esce? Perché esce? Ok, in questa parte continuiamo l'avventura ovviamente. Lo sai che pure nello scorso video di, di questo, di Smash, hai cliccato per sbaglio mischia e poi ne, te, te ne sei andato e hai messo spiriti. Per forza così, perché ci sono sempre quelle immagini all'inizio Che fanno Oh, è sbloccato questa immagine Allora, oggi faremo Rubberid Mario rabbit E Mario. faremo Uh Uh, il nemico inizierà con una pistola a raggio, ovviamente Lui è attacco Guardate, io io Un attimo, sento un host Probabilmente è una cosa dei Rabbids O di Raymond. Perché Ok, okay. Uh, lui inizia con la pistola, non ci posso fare niente. Magari cambio il personaggio e in questa parte li userò in ordine. Per yeah. fare un po' di solidarietà, quindi oggi Mario. Mario! Niente costumi, niente... Ne cavolate, vai. Vale. Devo anche riprendere un po' la mano che non ci gioco da più di un mese. Esatto. E, e, e stavolta non faremo come le altre puntate che ci che mettiamo eh, sempre eh, dammi, dammi, il telecomando, dammi il telecomando e poi ci picchiamo magari Ma ora, magari. Abbiamo... <ride> Ma ora abbiamo il telecomando ciascuno Un telecomando ciascuno Con, uh, usando i joystick. Scusa mi fai capire perché c'è il pulsante del salto alla, al pulsante dello scudo? Perché tu non hai settato con i eh, G-con da solo. Sì, l'avevo fatto. Allora hai messo. Mh, hai messo una cosa sbagliata. Non so. Il come è giusto? Boh. L'avrei settato tu per sbaglio, ok? Io non ho fatto niente. Io, io non ho toccato. Diciamo no, non per grebbare devo, pre devo premere quest'altro che è scomodissimo. No, è vero e comodo. No. no, non è vero. E comunque altro. hai vinto. Quello, de quello sinistro è scomodissimo, la pietra. breed Mario, un forte attaccante. Però cioè è forte se, se giochiamo su questo... possiamo tagliare un secondo e andare a settare. No. Perché non mi trovo veramente a, a fare... Far no. no, poi mi viene da cliccare questo e salto per sbaglio. Dai, ci mettiamo un secondo. Ok. Ok, eccoci. Um, Dove che dobbiamo andare adesso? Mettiamo una mappa intera. No, metto io, metto io. Qui, io mi ricordo vai che... Qua, che... No, un attimo avevamo la disponibilità vai di lì. prendere Fuffi. E ora andiamo a prendere. Ora Fuffi, Isabel. Isabel. <ride> è una campana. Ecco. Il segreto di Fuffi. Fuffi. Uh, una canoncino. Ah giusto, potevamo usare il controller grande. Eh sì, però molto meglio così, perché così non litighiamo per chi ha il telecomando. Ah, non è che lo litighiamo. <ride> Sei tu che appena finito la battaglia non lo vuoi subito nel gioco perché si è oscurato un attimo il, il, il coso? Mm. Stai incambiare C'è okay, il personaggio cambiare il male Sì Carmello, lo so E poi inizia subito perché non c'è nessuna condizione Sì, lo so Sblocchiamo Isabella O meglio Fuff è una bella fuff fuff fuff so, fuff fuff non è così lucas comunque è potentissimo ci hai visto con quel pugno là 21% hai visto quanto fa male e che e che fai lo dice malissimo non lo può spammare lui ci hai visto quanto è Lucas si sì, appunto Lucas ha gli attacchi più lenti di adesso, però sono molto più forti. Io adoro questo. Cioè, tempi. per esempio. <ride> per esempio i PK Fire non li puoi spammare così e eh, intrappano Hai visto farlo volare direttamente. Eh sì. Però, però sono. Cioè, quindi. Lucas non può spammare, però ha degli attacchi. Uh, sentiero così. magico, ok. Mi sa che quest'area l'abbiamo già sbloccata. Invece no. Ci oh. abbiamo pure un personaggio, quindi continuiamo qui c'è un personale forte piano da Ridon paradise se un secondo, no. questo si può fare questo si può fare poi chi altro sta di qua questo si può fare bene si, sì, facciamo prima forte piano, piano. questo va bene il mio è facilissimo Marco e, Mar M Mir e Mar Marco Mirko e Marco ok si sì, va bene facciamo prima facciamo no, no, prima facciamo più prima quello che ci porta al personaggio ok forte piano pa pam pam pam L'imico verrà facilmente distrutto dalle strumenti, ok. Lui è presa... <susurra> Ma l'abbiamo fatto quel quel gioco che faceva questa musica? No. Noi giochiamo a Riding Paradise. Ah, era l'orologio, quello là. Ah, è vero, questo è l'orologio. Io l'ho fatto. <susurra> sì, era... l'ho fatto. Ma hai preso vai. un buon voto, mi sa. So. No. no, tu hai preso Riprova se sì, però tu, fa tu hai fatto. e la malvagità pura. tu però nemmeno hai preso del eh, prova. Donkey! chiedono Kong! Donkey. Donkey! io non riesco a passare l'allevamento con il don ok spiriti lui, spiriti. lui sarà attratto agli strumenti a me non interessa quindi partiamo subito ma perché hanno messo monkey watch invece che quel, il, il, il mini gioco di forte piano <ride> Che poi chi, chi è forte? Chi è piano? Ula. Ah no aspetta mi sa che... Ecco questo qui è per lo scudo, quel tastigno uh, che ti dicevo prima, invece quello, quello sopra è per uh, la presa. Ok. Eh, vabbè dopo lo cambio di nuovo. Ma no! Eh mi dispiace, sono stupido, ok? Solo io posso prenderlo Comunque Smash Bros. è bello perché tipo... Tipo ti anche... Ah, no, no, no, il buco nero. No, Smash, sm Smash Bros. è bello perché tipo avvicina no. altre serie Nintendo rispetto a quelle che conosci già. Ok, devo fuggire che qua sta facendo esplodere tutto. Io Wario World l'ho conosciuto grazie a Smash Bros. dicevo. Perché Wario ha un... C'è una serie a parte. No, maledetta bomba blu. Oh, ma qua stanno mettendo solo le esplosioni, ok, ok. Eh sì, non capisco perché vi che nessuno. Madonna scambi... no. mia, meno mi, mi male. Come. Togli le, <sighs> le gambe dal coso. Sì, sì. Jetpack. Abbiamo. Jetpack, ok. <sessizioni> uh, Pilot Wings. Che non c'entra niente con.. Uh... Ridono, un Ridon po' adesso. C'entra con il loro minigioco ah, perché, perché forte piano stanno in degli sì, aerei. Ma se la un che okay, eccoci. Vai, tocca a Fo, fo. <ride> Hai lanciato i fuffi. E non usare quelli che consiglio attacco. Perché non, non c'entra niente. L attacco non c'entra niente. Fai più danno. Più. Non credo che attacco c'entri con... la attacco I. I. I. I. i, i. Ok. <ride> Cioè dovremmo vedere... Allora... Pianta piranha ragazzi. Oh, sì, è vero, attacco magico più. Pianta piranha Che è attacco, attacco magico? E gli attacchi magici, tipo quelli che fa Corrin Typo. Non lo so, que quello... Comunque normale. ho imparato alcune tecniche con la pianta piranha Corin è... E anche, e anche con alcuni personaggi. Veramente sono... Adesso disturbo tutto, eh. Tipo con Donkey Don Kong avrei fatto un sacco di tecniche che sapevo. Se non fosse stato che il pulsante era sbagliato. E che c'era quello scenario lì illegale. Mi raccomando bambini, non giocate negli scenari legali. Gli scenari approvati sono soltanto le rovine e le destinazioni finali, cioè gli scenari omega. Mi raccomando, eh. Che perché si chiamano scenari omega? Oh God, non lo so, li hanno chiamati così per, per qualche motivo Comunque ti stiamo chiedendo, Corrin è quello che è l'attacco normale? L'attacco no, speciale? No, è... Thunder No, Corrin è quello lì Strano Quello okay. di Fire Emblem Sono, sono metà di personaggi di Fire Emblem praticamente. <ride> Vabbè, quello lì è, è quello lì Con la spada tutti hanno la spada in Fire Emblem, <ride> Vabbè, comunque... pure è questo di, di Fire Emblem. Non è di Fire Emblem. Lo so, lo so. Allora, sono è difesa <ride> e io sono Grab Grab. Poi... Vinci di qua, giusto. Comunque, e... stavo di... eh, volendo... Attacco con i pugni sì. delle mani. Comunque, un giorno, praticamente, dei miei amici hanno comprato Smash Bros. Wii U. Guarda caso, Kirby. <ride> e perché eh, io avevo giocato soltanto a Brawl e non conoscevo niente di Wii U. E, e vedevo che tipo di Fire Emblem c'erano soltanto tipo l'usina e... Eh, nella Wii U? No, nella Wii, Brawl. C'erano solo l'usina e... Lucia, non c'è Lucina nel Brawl. Non c'è l'usina. No, c'è Mart. Mart. Cosa fa? Ma sei scemo. Ma... ma. ma... È stupido. Marto è che stupido. Mart e l'altro, come che si chiama? Ouch. Ike. E basta. Questi due. Ouch. invece si sono riempiti da pro Wii U si sono riempiti di, di, di personaggi di Fire Emblem e ora finiamola con un bel attacco aereo così mamma mia che bello che bene essere finire così no, nella cintura c'è scritto mi sì. comunque che bene essere finire finire i personaggi con le mosse potenti poi niente rispetto non <ride> rispetto quindi mo facciamo le cose di. Sì, mediterre. mo finiamo questa, questa, questa area. area. Che mi sembra molto compatta, diciamo, easy da finire. non c'è più. Ne... Non c'è nessun nastro... Mm. scheggia. Eh, <ride> si chiama? Ah si. Sì. Uh, Com'è che si chiama? <ride> cosa? Un po' di un'altra cosa. No, no, no. leggenda. Eh, la leggenda, non ce ne sono. Dovremmo leggere se... le appunto No, no, Energia, viene... quindi metti, il costruiamo aumentare l'energia. Basta. Poi non possiamo più... No, vediamo, vediamo le altre. Vedi altre prima. Lo scudo di è sera più scudi e non salterà. Che figo, non salta, allora è praticamente avvantaggiato. Non puoi nemmeno fare il recoming che lo butti giù. Appunto. Tu lo, Quindi, lo prendi con una presa e lo lanci. Ora c'abbiamo lo spadaccino Mic e abbiamo soltanto me. lo spadaccino. Non possiamo usare i nostri amici. Sì. Tar. No, mi sa che si può. Vedi, c'è comunque... quello, quello normale. Spadaccino Questi sono quelli standard, li ho visti da alcuni youtuber che avevano questo qua perché non ci avevano creato nessun Quindi poi ah. off camera lo creiamo e la prossima parte lo useremo. Okay. Vabbè ce li abbiamo già i mi. E eh si, sì, vince I miei nostri, cioè abbiamo sia da anni che Marco 007. Quindi possiamo. Il mio ovviamente non mi assomiglia per niente. Il suo, il suo mi assomiglia. A me da li quando... ha fatti tutti e due lui, quindi. Lui si è fatto bello, mentre io, io sono Ma c'è pure lo scudo me... dietro. giustamente. Non è che mi sono fatto bello, Ho fatto capelli bianchi. <ride> userai questo? Si, sì, ma cioè... cerca di buttarlo fuori. È difficile, è pesante. Devi grebbarlo, devi prendere. Fai la presa e lo lanci. Vedi, si distorisce pure spesso. Prendilo. È difficile. È solo il di presa. Sì, però è scomodo. Non eh, è di scomodo. Non è di scomodo. che scomodo quello. Ecco. Comunque sta farlo. morendo lui. Eh sì, ho capito che sta morendo lui, però cerca di prenderlo e la lanciarlo. Prendi quel pulsante da nazione Solo prenderlo eh. e lanciarlo, vai, ancora, ancora. Sì, va una volta A che cosa serve? Ti quel ha fatto gioco? il Perry pure Vabbè, uccidilo Ma cosa uccidilo? <ride> Muori! Gli volevo fare l'attacco meteora, cioè non meteora Gli volevo fare l'attacco così, cioè di Sì, certo Davanti se fossi stato io l'avrei già lanciato fuori dall'arena e basta, l'avrei usato. No Perché tu le usi, tu usi le le Sono più pratiche le prese. Ma perché io ho modificato i comandi a differenza tua? Io uso quelli tradizionali. Vai indietro e facciamo qualcos'altro. Mico e Marco e gli altri. Ah, qui vediamo Teddy. Lui è due, ce n'era uno da tre, faccio io quello da tre. Allora, Allora, assistenti appariranno come oddio. Questo è difficile. E non ti serve il sheriff visto che questa assistente non può andare fuori. Così? Perché c'è la musica di Luigi Smashion? Perché è lo scenario di Luigi's Mansion. Ah, ok, uh, lui è attacco, io sarò difeso. <coughs> <trollezza> <coughs> Perché non posso usare lui? Perché lo so, che è il in frittata l'assistente Eh sì, ma non puoi colpire questo assistente? Non ti serve. Che assistente è? fantasmi? No, è un assistente che praticamente sta nello sfondo e ti fotografa e ti fa qualche danno e ti rallenta. Ah, che È potentissimo questo assistente. Cambia e metti. Chi c'è dopo Kirby? E non lo controlli. Girgo, pa. Quello che non abbiamo preso nell'ultima parte di di poco, poco uh, non io ho detto che ce l'avevo però io ero insicuro ora che lo vedo infatti ce l'abbiamo comunque direi visto che questo è difficile usiamo chiudere li... no yeah te lo metto anche in modalità hardcore Heartless. No, yeah. hardcore no hardcore gli artless in no in... no no no ok kingdom hearts sono neri quindi Kirby okay. nero Zirbi Atlestone Ecco vedi prova a, col a colpirlo, non, non ci, ci riesci tanto oh, non ci riesci. Si sì, ma no no no no no vedi rallenta e ti fa un po' di danno se, se riesci a prenderti. Si sì, ma ste urla che fa sono inquietantissime. Ecco, si sì, lo so, viene da un, da un film da un film, da un videogioco horror. E perché l'hanno messo in questo gioco qui che è prevalentemente per bambini? <ride> hanno messo snake Vabbè. e baionette ma mo n'è andato quindi è finito ah, è 12 no. più questo gioco 100 si sì, ma a me lo evitavano di queste urla sono <ride> angoscianti è <ride> ah. eh, che sei stato colpito qui no. non ti rallenta che pietrifica e dai, fatti prendere smettila di scappare. No, no, no. no. Ma non vola! Ma è rischiosissimo quello... Quello, il recovering al contrario. Lo so. Ma non si rigenera la casa? Mi sa di sì, dopo un po'. <ride> non si sta rigenerando. Di solito è molto veloce. No. Ah. Dai che sta per morire! Insomma! Basta! Non voglio spiegare. Oh, alleluia! C'aveva pure lo smash finale! Si è illuminato un po'! Lo smash finale! Sì! Ma cosa? Immunità al terreno su puorifero! Certo, c'entra del tutto proprio, guarda! <ride> Immunità a, ru a rumori osceni. Ecco. Quello mi servirebbe. Ora vado a combattere me stesso io. Siamo ancora 18 minuti, ok, finito. Mirko e Marco. Abitante coda, in che senso? C'ha la coda, la coda quella di Mario. Il nemico ah, no. fincialmente di Stato Unito. C'ha la coda tanut. Metto quello che... che no, non ti serve a niente. Sì, Poi. mi serve così, mi att lo attraggo e muore. Ma ha senso, dai, metti più attacco e basta. Dai, pallo, è inutile quello. Quello ti serve quando dice che eh, ci saranno molti oggetti. Appunto, e che quindi quelli come grebbano come sempre gli strumenti. Perché non hai fatto? Allora, mamma. Va bene che face quindi non cambia molto, però. Sempre un vantaggio in più, perché devi sprecare? Non lo sai se è facile o difficile questo. Certo che lo so, è, è una stella oppure due. No, è un, è un maestro, i maestri non hanno le stelle. Lo scopri solo quando, quando hai finito. Appunto, ma sono scarso Ci sono pure i maestri. Lancialo, genio. lancialo, mira bene, lancia. Sì, certo. T hai colpito facendo scoppiare il palloncino, non è che hai fatto niente. Dai, ti fa Aiuto! Intanto eh. sono in vantaggio! dici io non ti vedo più intanto in vantaggio. Tipo adesso. Uh, aiuto! <ride> salvati un occhio! Ciao! Questo. Sì, un occhio È un inkling, è un calamaro, cambia formazione. Okay. Mi sa che quest in questo non era tanto facile. Invece è facile. Come Sei come tu che non ascolti e non metti gli spiriti giusti. E non si nemmeno i personaggi giusti. Usa il un È ovvio. Oh. <ride> È ovvio. Non mi va più il controller. Oh! Dovrebbe andare. tu lo seleziono io. Come lo vuoi? Quello vuoi... col cappellino di Kirby. Eccolo. Questo. Indietro. No, niente. Avanti. Questo. Madonna. Avanti, stop. Questo è un cappellino di Kirby Quello è il cappellino del suo di Kirby okay. ok controllo io perché vedi? prima non, non ti si muoveva ma che ti odio l'avevi cliccato tu probabilmente no ma non funziona così possiamo muovere tutti e due sempre vedi lo so. ora ti faccio fare l'attacco la, in su vedi sola. qual è il cappellino vabbè lo vedi? si sì, si sì, ho visto Beh, è un, un cappellino da, da, da dormita, da sonno, non so come dire. Insomma, io voglio capire come funziona la, la mossa riposo. Questa qui. Perché non la fa Io vedo gli youtuber che la fanno e eh, sono tipo che one shot. No? È tipo il, il tonto di Luigi. Che la, la, la, la, se, non serve praticamente a niente a parte che a farti volare. non è vero. Sì. A farli volare. Eh. Far volare nel senso gli altri, i tuoi avversari. no Noo! Perché non ho metto scherzato? Metto Kirby io! Perché metto... non ho scherzato? Metto la stessa formazione però metto Kirby. Mi sta stressando sta musichetta! Scegli un personaggio! Perché io non mi posso muovere? Metti Kirby e eh, Mattori. Okay. Ma dobbiamo risolvere questo problema. Hai, hai premuto attacco tu? No. Sì. C'era scritto più. Probabilmente ora dovrei combattere tu. Sì. <ride> Ma no! Perché non funziona più così? Nella prima parte io. io. oh! oh, oh, oh. L'ho shottato! Cauch! probabilmente hai colpito pure una bomba mentre... no, era gli ha colpito il coso lì quello cosa? che vola cosa? il coso che vola è... cosa vola? oh, madonna madonna vola perché non lancia oggetti? cacchio che ha, ha messo una mina Ma dai stavo morendo da solo! <ride> non stava morendo da solo, c'aveva ancora sì. il recovering. Sì, ma stavo facendo. Ho capito, ho sbagliato tasso. Dovevo fare la trivella con uh, Con questo. Invece ho cliccato questo. Ok, speriamo Pronti. che mo gioco io. Via! Perché? Su ho messo rivincita. Sì, Chi però... mette starto inizia la partita. <ride> Gli ho rispedito quello. Cosa fa? Ma dobbiamo rimanere bloccati con Marco e Mirko. Che cosa dici? Comunque, le prossime due battaglie le faccio io! Questa non, è, non è, questa è colpa tua. Prima ho cliccato io più e va bene, però questa è colpa tua. Vabbè. Comunque, le prossime due battaglie le faccio io. Perché non lo facendo? So che... No. Solo una. Vedi, quello sta morendo. No, non sta morendo. Io... Ma perché non si tu muore? Tu pensi morendo? sempre che le persone muoiono. Mi fai taunt prima che muoio e poi ti, ti distruggo. Cioè... Lo stesso vale <coughs> nelle battaglie, così fai. Ecco, okay, è morto. Vittoria! Sì. sì. Ok. Spito, Marco e mio Una stella. Te l'ho detto che la faccio. No, ma mi sa che tutti gli spiriti maestro hanno due st una stella, allora, comunque non lo, lo useremo, so. qualsiasi cosa sia. È un dojo, no, è il podio, lo allora, devo Ah, compriamo. sì, lo useremo, vai su. Clicco io, così... così faccio io le cose. Uh, allora, splatter, su. Copriamo questo e le sfere abilità, sì. faccio io. Anche lo snack grande, posso fare? compro. Sì, Spir ma è solo sp uno. Sp spirito di Santo Compriamolo per il 100%. Mercoledì. Ok. Ci pensi uno che ti entra nel negozio e ti compra tutto? Puoi <ride> qua? Oh, lei. No, vado qui. Tieni. Tavu! Tavu! Stai imitando Bisselvino? <ride> no. No. Dammi, mi figliamolo. E come c'è la musica lì? di cosola sì, sì. che c'è diamo la musica di Nesla e questo è di Hearthbound e per no c'è Little Mac <ride> non lo so forse assomiglia di più a Little Mac che a qualcun altro si sì, è capito però non ha, non ha senso vedi è, è serie Heartbound ecco ah, e ah, ah, ah, Io ho ah, staccato ah, il braccio Oh no, è Olimar! Olimar! Olimar! Olimar! Piccolo dai! Cerchiamo. Oh, un attimo! Pre, ti ricordi l'ultima volta che io ho ucciso con Alpha il Little Mac? Forse forse contro Little Mac io sono bravo. Ci credo, un recovering correndo. Allora... In, brawl, in Brawl lo sai che... Cioè, penso ti ricordi che Olimar aveva un recovering correndo. Sì, e poi hanno... hanno... I Smash 4 subito si, si sono dati a fare e hanno messo quello che c'è anche ora in Outfit. Sì perché cioè i, i Pikmin volanti. volanti non c'erano ancora in me visto sono... il mio pugno quanto è grossi grosso sì, ho detto già È tipo Mario Beh comunque Potevano inventarsi comunque qualcosa non è che Cioè non è che ci voleva così tanto a inventare un recorring, però Olimarra anche se non c'erano i Pikmin volanti che adesso poteva fare tipo che avevo un piccolo zaino a reazione, ti devo dire. Comunque abbiamo l'abilità. Non, non ce li hai i zaino a reazione, Olimar. Ah, potevamo fare che la fila di Pikmin era più grande. E che, Oppure e che poteva grande. mettersi dentro un'astronave piccola. E volare. Pff, la stessa cosa che ho vabbè. Tu, tu hai abbiamo un uno zaino a reazione. 50, 50 storia abilità. Wow. Che, che resistente. A, resistente al fuoco e esplosioni. Resi resistenza di scatto però maggiore difficoltà um, no ok però la assorbimento no scudo perfetto curativo difficile scudo perfetto riflettente no. difficile lo stesso potenza strumenti da brandire Cosa? No. questo costa troppo danni da veleno ridotti può essere utile questo no. troppo no. troppo Potenza sumenti la lancio più, forse. Io direi che l'unica buona no, potrebbe essere questa. Resistenza a fuoco esplosione. Ora che abbiamo attacco potente più buono. Se è, e che vai te... è il prossimo per forza. E ora l'ultimo spirito che è rimasto qua. Anemonica. Anemonica. Anemonica. Così. Ok. Di difesa e io prendo Greb. Il nemico ha distratto le strumenti, a me non importa. Chi c'è dopo Jigli? Suggare! Marte! E usiamo Marte allora. Martino. San Martino, campana. San Martino, Comunque questo è l'ultimo, perché siamo a 22. E abbiamo anche finito la zona, quindi siamo a posto. Yeah. Mm, Stavo dicendo comunque Onimar non, non aveva quel ricovering. Io uso soltanto eh, questo. Perché i Pikmin, Pikmin 3 sono stati messi i, ah. i Pikmin volanti che prima non esistevano appunto. E in Pygmy 3 sta la Wii U. Wow. Io ce l'ho però, no, non so dove, dove è finito, quindi niente da spiegare. cosa? Pygmy 3 ce l'avevo, ma non so dove è finito. Ma come? Scusa, vedi tra i giochi, pure si sta. Ho guardato un casino di volte. Come fai a non, non sapere dove un suo gioco? Mi sa che ho prestato un amico e non me l'ha più ridato. Tipo.. Probabile. <susurra> ok, stringo del tesoro. Uh, tanti punti di spirito. Ok. Uh, che altro sta che possiamo fare? Niente. No, non c'è niente visto che abbiamo già superato i 30. dottor, dottor Ok. Cyber. Cyborg. Saigor. Cyborg. Cyborg. Sei leggere. Crygor. Cos'è? Dice dottor Crygor. Crygor. Ok. Cioè è di Warrior ci vediamo alla prossima, ciao! Ciao!